Afghanistan, uccisa in un agguato l'inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, morti anche altri tre reporter. 19 novembre 2001, la giornalista Maria Grazia Cutuli è uccisa in un attentato a Sarobi sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul. corrispondente del Corriere della Sera, seguiva le operazioni militari successive alla caduta del regime dei talebani in Afghanistan. Maria Grazia Coutouli e gli altri tre giornalisti viaggiavano su due auto con i loro due interpreti. Un gruppo di uomini armati li avrebbe fermati, fatti scendere dalle vetture e ordinato ai loro uccisi di andare via. Sarebbe stata un'uccisione a fretta. Bisogna spingersi a...